Ciao, sono Marco. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta a cuore a tantissimi di voi. Lo so perché nel mio tutorial Sono off dual come alzare e abbassare una tapparella, ma avete scritto in tantissimi, tutti facendomi la solita domanda. Come posso alzare e abbassare la tapparella stando seduto sul divano, ma nello stesso tempo mantenendo il bottone a muro? Oggi lo scopriremo grazie a questo relè che si chiama Emiro e io sto già testando da più di due settimane, volevo prima testarlo, prima di parlarvene, ecco, si può fare dei collegamenti tenendo anche il bottone a muro, tenendo il bottone a muro collegato a esso, con, semplicemente con due fili. Eh, oggi vedremo come si collega, eh, se ho tempo eh, lo devo rimontare, perché questo l'ho smontato dalla, dalla clair della macchina, per, eh, per ritirare la macchina, e vi farò vedere come funziona, vi farò vedere come si programma il telecomando perché funziona in tre modalità, col bottone, col telecomando o in teoria si può usare anche con lo smartphone però per utilizzarlo con lo smartphone bisogna avere un accessorio che si chiama Broadlink io l'ho già ordinato ma purtroppo non mi è ancora arrivato e quando mi arriverà farò un tutorial vi farò vedere tutto quello che ho montato a casa mia e che si può collegare con il Broadlink che, che sono... Accendere e spegnere la luce l'ho collegato al, al cancelletto con se vi ricordate, con le 1.012 12 volt. E niente adesso. Anche con questo, quando mi arriverà, lo collegheremo. Vi farò vedere come, come si imposta e come si possono impostare anche i vari telecomandi. Perché questo oggetto non funziona solamente con, con questi relay, ma funziona con qualsiasi telecomando che avete a casa. Quindi si può programmare. Io penso di programmarlo con la stufa pellet. Così almeno prima di arrivare a casa, col telefono d'inverno, eh, clicco e faccio accendere la stufa. Almeno quando arrivo a casa è già riscaldata. Eh, si può collegare anche la televisione, la radio, eh, qualsiasi cosa. Eh, niente, adesso vi faccio vedere un collegamento, come si collega, eh, come faccio solitamente. Se vedete i miei tutorial eh, sapete che prima vi faccio vedere uno schema fatto a penna, così è più semplice. E poi vi farò vedere la macchinetta collegata questo è il collegamento eh, sembra un casino ma invece non lo è è abbastanza semplice comunque vi possono aiutare anche le istruzioni che trovate eh, nella scatola allora partiamo con la spina la spina dalla spina usciranno due cavi quello blu e quello marrone che è la fase i cavallotti li faremo con questi vedete questo e questo saranno questi due cavallotti il blu facciamo prima il blu che è più semplice dal blu si faranno due cavallotti uno che va direttamente al motore e l'altro che va nel relè nella parte in alto vedete che comunque c'è scritto c'è scritto N che sarebbe il neutro poi dalla spina uscirà la fase, che è quello marrone, che è l'unico che è un po' complicato perché si divide in quattro i fili, sono quattro, come vedete, 1 2 3 4, ve li ho segnati qua. Allora, la spina esce, fate praticamente un cavallotto e fate uscire tre fili. Uno andrà nel relè in alto per dargli corrente al relè. L'altro andrà nel numero 2, come vedete, nel numero 2 che poi ci sarà un cavallotto che, che vedremo più avanti E poi dopo c'è l'ultimo filo che è quello che dà corrente al bottone Vedete il mio tasto ha 4 fori eh, Io lo faccio entrare qua e poi farò un cavallotto qua Quindi cosa vuol dire? Che porterà la corrente dal punto dove ho fatto entrare io il filo Ma la corrente ce l'avrà anche nell'altro punto poi cosa facciamo dal motore usciranno i due cavi che sono quelli per far salire e far scendere uno lo posizioniamo in un punto del bottone e il marrone che era il nero quell'altro vedete è scritto nero e il marrone nell'altro punto del tasto è semplicissimo poi facciamo col relè, il relè i colori ve li ho fatti rossi, anche i fili, dopo quando vi farò vedere, eh, li ho fatti rossi, così almeno mischiamo meno colori. Allora, vi ricordate che il marrone arriva nel punto numero 2? Ecco, nello stesso punto ci sarà anche un cavallotto che andrà al numero 5, che vuol dire che porterà la corrente dal 2 al 5 perché porta la corrente al 5 perché nel numero 2 praticamente noi entriamo e poi nel numero 3 usciremo usciamo e andiamo a finire in un tasto poi portiamo la corrente come vi avevo detto dal 2 al 5 entra nel 5 praticamente poi esce nel 6 e nel 6 cosa fa? andrà nell'altro tasto come vedete è semplicissimo ora ve lo faccio vedere eh, come li ho montati io allora partiamo col cavo della corrente, ah mi sono dimenticato di dirvi che nel cavo della corrente nel vostro uscirà anche la terra e quindi il cavallotto, ci sarà anche il cavallotto con la terra direttamente che va collegata al motore, comunque come vedete questa, questo è un campione quindi anche se ha due fili non mi interessa era giusto per provare, esce il cavo blu, il cavo blu facciamo il cavallotto e dal cavallotto Cosa succede? Che si collega direttamente al motore, questo è il filo del motore, e poi al relè, vedete, in quello in alto, eh, cioè in questo caso è in basso, in alto perché io nella scatoletta l'ho montato, montato per così. Poi, sempre dalla presa, uscirà quello marrone, faremo un altro cavallotto con quattro cavi, un cavo che vedete che mi si è staccato e lo colleghiamo subito al relè, che è quello che praticamente porta la corrente al relè, un altro cavo marrone che va nella presa, vedete che va in mezzo, e, e poi farò un cavallotto che va dall'altra parte, quindi cosa fa, porto la corrente al tasto, e però andrebbe solo se schiaccio col bottone verso l'alto se schiaccio quello in basso non va, quindi ho fatto un cavallotto quindi col cavallotto se schiaccio l'altro bottone mi porta la corrente di lì e poi c'è l'ultimo eh, cavo che è questo, vedete, che va nel numero 2 come vi avevo spiegato prima semplicissimo poi vedete che ho fatto i cavi rossi come vi avevo spiegato questo è un cavallotto nel numero 2 c'è un cavallotto che va dal 2 al 5 che è questo e poi dopo ci sono le due uscite come vedete dal 3 che va collegata in un punto del tasto e poi dal 6 che va collegata all'altro punto del tasto insieme a queste due uscite ci sono gli altri due cavi che escono dal motore che sono il nero e il marrone come vedete è abbastanza semplice Ora lo testiamo, poi vi faccio vedere come si programma il tasto, perché il tasto ha tre modalità, perché questo, questo oggetto si può usare anche per altre cose, tipo le tende, eh, eh, per, altri apparecchi, eh, per altre apparecchiature. Noi lo useremo con il motore e con il motore si dovrà programmare con, eh, come si con la terza programmazione se vi ricordate vi avevo già fatto vedere nell'altro tutorial come si programma comunque ve lo farò rivedere di nuovo la programmazione è semplicissima ci sono tre tipi di programmazione per il telecomando allora bisogna schiacciare questo bottone bisogna tenerlo premuto eh, questi due colori questi due led verde e rosso lampeggeranno una volta lo lasciamo schiacciamo il bottone qua uno dei due bottoni rischiacciamo questo fin quando si accende la luce e questa è la prima programmazione Tenendo sempre il tasto premuto più a lungo, quando si accenderanno due volte questi, per due volte, noi rilasciamo, schiacciamo questo, poi rischiacciamo questo tasto, fin quando la luce rossa non si accende, è la seconda programmazione. Per la terza programmazione, che è quella che interessa a noi, che praticamente bisogna tenere premuto fino a, questi, fino a quando questi non lampeggeranno per tre volte, noi rilasciamo, schiacciamo il bottone e rischiacciamo questo rischiacciamo questo, quando si accenderà ancora la luce rossa come si dice vuol dire che il pulsante è programmato ora eh, la faremo così vi faccio vedere teniamo premuto prima programmazione seconda programmazione terza programmazione, lasciamo Schiacciamo il bottone, rischiacciamo il bottone qua, fino a quando non si accende. Perfetto. Proviamolo prima, con il bottone. Vedete? Così scende. Fino a quando terrò premuto il tasto, il motore girerà. Appena lascio andare, si ferma. E poi dall'altra parte. Il tasto è stato programmato in maniera giusta. Ora proviamo con i bottoni sali e scendi che sono qua. Postiamo. il relè. Perfetto, funziona tutto come dovrebbe funzionare. Grazie per avermi seguito. Eh, spero che vi iscriviate al mio canale così almeno quando ci sarà il, eh, mi arriverà il Broadlink eh, che collegherò tutto insieme per fare la domotica vi eh, arriverà un messaggio eh, con il video. Grazie mille, buona serata.